È anche uno studio approfondito. Anche qui si apre il tema poi che cosa possiamo fare noi. Io credo che quel tipo di valutazione è un tipo di valutazione che riguarda un controllo reputazionale, cioè nel senso noi facciamo un controllo, lo mettiamo sui siti ed è la Io credo che questo sia il più grande controllo di questo mondo. Teniamo conto che però quel tipo di controllo riguardava la vecchia governance, non abbiamo ovviamente noi monitoriamo poi a distanza di tempo soprattutto nei luoghi in cui ci sono stati problemi infrastrutture lombarde certamente è, stato, è uno degli enti che anche per l'importanza strategica sarà di monitorare però a me non risulta che l'infrastruttura lombarde non ha una governanza. almeno io ho conosciuto una persona che mi è stata presentata dal Presidente Barumi come amministratore come amministratore di infrastrutture lombarde non so se sia vero o no ma la dobbiamo scontrare e tra l'altro voglio dire una cosa, posso raccontare, penso, una, una, una vicenda specifica perché sia chiara. Un giorno il Presidente Maroni è venuto con l'amministratore, che è l'amministratore delegato, sì no il nome è figurato, non me lo ricordo mai, l'amministratore delegato di, di Infrastrutture lombarde perché c'era in ballo la questione che riguardava la gara che era stata oggetto delle indagini di EXP e ci chiesero, in un'ottica che noi facciamo con tutte le stazioni appaltanti nei limiti del possibile delle ricette più importanti, come si poteva fare a evitare in una gara che era stata svolta non si dovesse ricominciare da capo. Noi consigliamo, secondo me, un criterio valido in assoluto, la nomina delle commissioni estratte a sorte. Questo sembra una stupidità, l'Expo lo stiamo facendo ed è un piccolo uovo di colore che abbiamo fatto. È la questo mi risulta che l'hanno fatto, Dico, questo eviterà la corruzione. Io credo la rete più difficile. Ma a sorte tra chi? A sorte tra una serie di soggetti <ride> di candidati pubblici. Noi abbiamo dato all'Expo diciamo, all le linee guida su come poter procedere. Certo, non è che possono essere a sorte tra i cittadini, vi estratte a sorte tra un elenco di soggetti che vengono date alle amministrazioni pubbliche, università, consigliere di loro. Meno Ma male chiamato, non non come non è però è molto più difficile mettere l'accordo per persone estratte assolte in 30, 40 o 50. Io credo che questa sia una chiave di volta, forse non garantisce al 100%, però rispetto a qualcosa di meno, sicuramente garantisce. Un'ultima cosa: l'applicabilità del piano di produzione dei partiti politici non è purtroppo possibile, però è vero, noi lo stiamo dicendo da sempre la necessità di una trasparenza delle attività che riguardano i partiti politici e di no di più io sono convinto che la trasparenza si debba estendere soprattutto alle associazioni all'apere dei partiti politici perché i partiti politici non esistono più, le fondazioni e le associazioni devono essere veramente trasparenti. Fare era brevissimo non... vabbè allora le lascio un, un volantino